Problema, qui si tratta di diventare cosa vuoi diventare a me questa domanda se me la fai in un momento in cui sono normale che la maggior parte della giornata sono normale io ho paura di questa domanda perché si mettono in moto come delle macine di mulino dentro la mente, sai l'immagine pesante, che dicono non rispondere, non pensare, di qualcosa che possa essere approvato, cosa voglio diventare, qual è l'ostacolo principale che c'è? Dunque l'ostacolo principale che c'è è questo verbo. unirsi nella nostra religione cristianesimo da questo noi non abbiamo scampo perché da bambino ti è arrivata l'informazione che tu sei nato col peccato originale cioè che tu sei nato sbagliato un'informazione antichissima antichissima ce l'hanno anche gli indiani anche gli hindu che dicono tu a un certo punto nasci quando cresci acquisti un po' di coscienza ti accorgi che non sei totalmente libero ma hai il karma delle vite passate da pagare che non, sei, non, non sono cose che hai fatto tu ma è un karma da pagare devi punirti devi scontare una punizione noi questa ce l'abbiamo questo è un meccanismo mentale automatico che è il primo grande colpevole che dovrai accusare se per caso rimani qua. Il meccanismo del punirsi. Prende tutte le forme del mondo e bisogna vincerlo assolutamente. Noi vedremo tutte le forme del punirsi oggi perché più lo vedi questo meccanismo, questo funziona se è automatico. Quindi, se smette di essere automatico e se tu cominci a vederlo bene, non funziona più, perché lo riconosci. Lo riconosci e impari a staccarti. Provate adesso a sentirlo punirsi cosa vuol dire? punirsi vuol dire io dentro di me sento di avere qualcosa di grande posso farlo vedere ma non oggi io dentro di me sento che potrei fare qualsiasi cosa potrei fare una cosa bella adesso per esempio con il mio, mio fidanzato di fare una cosa però aspetto perché sarebbe troppo bello se la facessi per lui allora aspettiamo che me la chieda per esempio punirsi è ehm, io posso farmi delle domande delle domande col perché ma perché devo stare in questa casa e invece di pensare a un'altra casa dove posso abitare però questa domanda non la faccio perché qui sono e qui devo stare questo è il punirsi ecco, vorrei che adesso voi facciate una, una foto al vostro punirsi tra l'altro è una cosa cumulativa eh, che è avanti col tempo cioè tu innesti quando dici potrei fare qualcosa di grande ma non oggi questo non oggi scatta ogni giorno passa un mese passano sei mesi passano 15 anni passano anche venti, trent'anni uh, a me per una cosa sono stati 40 interi 40 anni in cui tu vivi all'interno di una punizione tanto un giorno dopo l'altro non fa male domani lo farò domani lo farò e quando pensi al punirsi tu a un certo punto ti accorgi che hai sprecato una parte di vita quindi ci vuole un gran coraggio per fare quello che vi chiedo sentire il punirsi che effetto fa? adesso rifacciamo la domanda di prima cosa vuoi diventare? cosa vuoi diventare? non, non importa che rispondi eh. l'importante è fare la domanda cosa vuoi diventare? se ti fai la domanda già si apre la porta perché cosa voglio diventare? È come se aprisse di colpo quel muro là in fondo. L'importante è che il muro è aperto, poi le risposte le trovi via via, la terra che io ti indicherò. Le persone che si puniscono, di fronte a questa domanda, vogliono diventare quello che conviene. Le persone che non si puniscono, vogliono diventare quello che vogliono diventare. Loro, senza guardare in faccia a nessuno. Quando si attiva questo riflesso, dentro di te, tu diventi una persona pericolosa per tutto, perché sei imprevedibile e incontenibile. Devi saperlo. Il fatto è che quando si mette in moto questo riflesso dentro di te, non può più essere fermato. La legge della risonanza in fisica dice che possiamo ricevere soltanto il tipo di vibrazioni che emaniamo. Se io emano la vibrazione dell'odio, ma è anche quella che ricevo, su quella sono sintonizzato. Come si fa a spiegare questa cosa? Immaginate due strumenti musicali, ecco qua, c'è una corda qua e una corda qua, se queste due corde vibrano alla stessa frequenza, metti vibrano a 750, a 750, Se faccio vibrare questa, questa fa: l'aria si muove. Dopo poco, cosa vedo? Che anche questo fa così in modo molto più semplice. Se prendo un diapson e un altro diapson, che ha la stessa frequenza, se questo vibra, faccio vibrare. Poco dopo vedrò vibrare anche questo. Se questo invece ha una frequenza diversa, non vibra allora immaginate che noi fossimo come uno strumento musicale in cui qui mettiamo l'anima e qui mettiamo l'eco immaginate che qui ci sono gli alpsons diversi allora quelli che facciamo risuonare abitualmente è come se diventassero più grandi, più potenti quindi se ce n'è qui uno che lo facciamo diventare grosso così oppure come ce ne fossero di più cosa succede? che se qui arriva una vibrazione dello stesso tipo questo si mette a vibrare come? questo vibra? no questo no questo no bene. bene mettiamo che invece noi mettiamo quasi sempre in frequenza questo di Upson qui e quasi mai questi altri se arriva questa onda che fa? passa senza lasciare traccia ci attraversa va, sbatte contro il muro e torna indietro ecco quindi ecco cos'è Qualcuno mi fa un torto, fa ricevere un torto è un attacco. Questo attacco è come avesse una frequenza. Se io su quella frequenza, cioè se io non pratico gli attacchi inconsciamente anche, perché qui non stiamo parlando solo del conscio, io posso essere una persona che consciamente sono buonissima. Allora, vedermi inconscio cosa faccio. Quindi, conscio e inconscio, quello che faccio nell'insieme, le vibrazioni che emano, se quelle corrispondono col tipo di torto io convibro con quella roba lì, eh. quindi io sto male perché lo ricevo proprio, perché sono io che emetto quella forma, capite? Se io invece non emetto quella, me ne emetto un'altra, quella cosa arriva, mi attraversa, va contro il muro, se c'è, torna indietro e non mi fa nulla. Adesso vi do una prova, difficile, perché noi crediamo di non rispondere a livello conscio ma c'è la parte inconscia che lo fa e quindi per questo sul tempio di Delphi c'è scritto un no, auton perché qui ti io sono buono dietro c'è scritto sono bastardo figlio di puttana solo che non ho il coraggio ma se non fa una persona che è vicina a te eh certo primo come mai così vicina a te visto che fa queste cose per esempio se uno si sceglie un marito una moglie che fa così la domanda è sei stato costretto perché se sì allora ti ha messo in una gabbia ti ha detto ti ammazzo bene allora poi ma se non se è una scelta apparentemente libera L'hai scelto tu poi due continui a scegliere di stargli vicino anche se fa così perché gli stai tanto vicino ecco provocatoriamente alcune volte ho parlato dell'intelligenza della meba sostenendo che gli esseri umani molte volte vanno al di sotto di quel tipo di intelligenza perché la meba sa fare solo due cose si avvicina, fa un po' così a ciò che gli piace e fa così da ciò che non gli piace quindi non è che aveva torto eh? il signor Hobbes si tratta però di specificare un po' meglio la meba è guidata dagli istinti come tutti gli animali guidati agli istinti, gli esseri umani no, eh? no, gli istinti gli esseri umani ce l'hanno ma sono betta da niente, l'essere umano è guidato in grandissima parte dalla cultura, ovvero la cultura modula gli istinti, ne fa quel che vuole, quindi la cultura sono praticamente degli istinti appresi, allora noi possiamo apprendere l'istinto che quando qualcuno ci fa del male ci affezioniamo, mentre quando qualcuno ci fa del bene lo riteniamo vabbè, quindi ci occupiamo soprattutto degli stronzi e ci teniamo molto lontani oppure squalifichiamo le persone che invece sono aperte e se pensate che questo riguardi una minoranza esigua di esseri umani siete in errore.